abbiamo con noi la mamma di Carlo Acutis perché abbiamo pensato a questo ragazzo quindi innanzitutto benvenuto la signora Anna Salzano Buonasera, um, Benvenuta. E, perché abbiamo scelto la figura di Carlo Acutis innanzitutto perché è un giovane e poi perché abbiamo trovato una connessione tra, eh, tra l'enciclica di, di, di, di Papa Francesco che è dedicata a San Francesco e appunto c'è cioè la figura di San Francesco è una figura alla quale Carlo si è ispirato durante la, la sua vita, la sua giovane vita e me, eh, si, è, eh, si è spento 15 anni. Noi abbiamo mandato con la convocazione a questo incontro un video che dura una decina di minuti nella quale si presenta la figura de, de, di Carlo solo che oggi non lo trasmettiamo, l'abbiamo mandato via mail a tutte le persone che abbiamo invitato, ma adesso invece ascoltiamo l'esperienza di Carlo, conosciamo la figura di Carlo dalle parole di sua madre. Prego signora. Eh, allora, grazie di questo invito, ringrazio tutti voi, e, anzi un saluto a tutti, e, e chiedo una preghiera e, e, e anch'io assicuro le mie preghiere. Eh, diciamo che Carlo, come, come lo, lo, lo definiscono un pochino i media, soprattutto Carlo ha una fama anche molto estera, all'estero, eh, viene un po' chiamato l'influencer di Dio, Ecco, perché è un ragazzo che fondamentalmente si è speso ecco, perché, eh, per far conoscere e amare sempre di più Gesù, eh, perché si rendeva conto che Esiste proprio questo diciamo, allontan allontanamento da parte di tanti giovani, di tante famiglie, di tante persone che proprio o si sono allontanate strada facendo oppure non hanno proprio avuto la possibilità di conoscere eh, il Signore proprio perché la vita non li ha portati. Ecco, quindi questo per Carlo era un punto fondamentale. Ecco. Eh, L'amare Dio, far amare Dio era per lui veramente perché era il segreto della felicità per Carlo, perché per lui qualsiasi cosa, qualsiasi sofferenza, qualsiasi problema, diceva che la conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l'alto, basta un semplice movimento degli occhi, era, era un po' diciamo, da intendere nel senso figurato, nel senso che spesso e volentieri siamo ancorati alle cose del mondo però eh, ci dimentichiamo che esiste una vita oltre, esiste eh, l'eternità di Dio che comunque ci sovrasta e comunque ci ingloba tutti noi, anche se noi siamo nel tempo e nello spazio. Ecco. E Carlo ehm, diciamo che, diceva che la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi e la felicità è lo sguardo verso, rivolto verso Dio. Anche quando diciamo, è morto... E il periodo di quei giorni in cui si era ammalato era sempre col sorriso sempre diciamo aveva un pensiero per gli altri quando gli chiedevano i medici soffri lui aveva una leucemia, è morto di leucemia M3 che è una, è una leucemia molto molto dolorosa e, però lui diceva c'è gente che soffre molto più di me ecco aveva sempre questo sguardo e poi sempre questo sorriso che Carlo cercava sempre di che di essere sempre positivo, ecco, non si lamentava mai, non, anche quando era più piccolo, Insomma, una delle caratteristiche di Carlo era sempre guardare oltre, no? e guardare gli altri, guardare innanzitutto lo sguardo sempre verso Dio. Carlo, come tutti noi, ha fatto una vita abbastanza ordinaria, nel senso che noi viviamo il quotidiano, ecco, l'ordinarietà, però che cosa ha fatto? Ha, fa, ha accolto un po' quello che è stato l'invito di Giovanni Paolo II, che appunto diceva eh, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, ecco. E quindi la sua vita ordinaria è, è, è diventata straordinaria, perché tutto ciò che faceva lo faceva in Gesù, con Gesù e per Gesù. Viveva questa, diciamo, presenza, alla presenza di Dio in modo molto forte e netto, perché Carlo veramente eh, percepiva proprio questa presenza di Dio perché eh, era molto immerso nella preghiera quotidiana. Carlo ha fatto la comunione a sette anni e da allora non ha mai, eh, non ha mai abbandonato la messa quotidiana e poi l'adorazione eucaristica prima o dopo la messa. Ecco, per lui era un appuntamento fisso. Diceva che quando noi facciamo l'adorazione eucaristica siamo un po' come quando Mosè nel Monte Sinai davanti al, al, al roveto ardente pregava no? eh, che c'era questa manifestazione di Dio che non si faceva vedere però tal, tale era la potenza che si trasfigurava no? e pregava intercedeva per il popolo di Israele eh, che combatteva contro gli Amaleciti e quando pregava eh, il popolo di Israele vinceva. quando smetteva di pregare poi il popolo di Israele perdeva e quindi questo è il fine dell'adorazione eucaristica, che è un qualcosa di veramente importante, perché appunto Mosè, cioè il Signore ce l'ha mostrato, si trasfigurava proprio, trasfigurava, perché stare lì di fronte a Gesù, anche che è chiuso nel tabernacolo, anche che noi non possiamo vedere la sua diciamo, presenza viva e reale, che c'è, eh, perché alcuni santi la, avevano queste visioni, ma noi che abbiamo una vita ordinaria nella fede, non lo possiamo diciamo vedere però percepire con gli occhi ma lo possiamo percepire interiormente e Carlo eh, quando stava lì otteneva sempre tante grazie perché pregava intercedeva per tante persone perché noi attraverso eh, diciamo, la preghiera possiamo diventare veramente missionari eh, del mondo perché e, diciamo a parte che ce lo dice la scrittura che ci sono tanti passi in cui il Signore dice di pregare incessantemente, ecco di, eh, di intercedere, soprattutto. Ecco, pensiamo quando San Paolo dice: 'Completo in me ciò che manca: la passione di Cristo,' pensiamo a quando. Eh, la regina Esther no? fa fare penitenza eh. perché? per ottenere le grazie per ottenere ecco, la, la benevolenza di Dio ecco noi dobbiamo sempre a, a Fatima, ecco Carlo era molto devoto della Madonna di Fatima è eh, un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa e eh, diciamo che era mostrato molto colpito dalle frasi della Madonna quando disse molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi prega e si sacrifica per loro ecco per Carlo questa cosa eh, fu lapidaria gli si impresse proprio nell'animo ecco e lui quindi queste preghiere che faceva le, le faceva proprio con lo spirito di, eh, eh, di eh, diciamo eh, di, di, di, di rispondere a questo invito da parte della Madonna che facendo piccoli sacrifici poteva essere la rinuncia a un po' di Nutella magari non mangiare dei de, de, de, de dolci che a lui piacevano Magari che ne so non vedere un, che ne so, un videogioco non, non utilizzare quel giorno ecco piccole cose perché la Madonna non è che a Fatima abbia detto cosa fare ha detto fate quello che potete ecco poi ognuno può fare quello che può anche una preghiera in più detta col cuore può essere un'offerta un fatta al Signore perché magari non ci va siamo stanchi non abbiamo voglia ecco e però che cosa diceva Carlo che eh, chiamava l'Eucaristia la, la mia autostrada per il cielo e diceva che eh, noi siamo più fortunati di coloro che vissero duemila anni fa accanto a Gesù perché queste persone per vedere Gesù dovevano fare i chilometri perché c'era lo spazio e il tempo che limitavano. Li Mentre invece noi basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina, diceva Carlo abbiamo Gerusalemme sotto casa, intendeva dire che abbiamo la presenza viva e reale di Gesù e come diceva, come duemila anni fa, a Nazareth, ecco perché anche che non lo si vede con carne d'ossa, ma c'è, ha detto Gesù, ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E questa promessa la mantiene, perché attraverso l'Eucaristia, che è il sacramento amoris per, per eccellenza, cioè perché? Perché è il sacramento che contiene il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. E noi sappiamo dal Vangelo di San Giovanni, che ce lo dice, eh, che, che l'essenza di Dio è la carità, l'amore. Quindi nell'Eucaristia noi riceviamo proprio la fonte dell'amore, e siccome poi il fine per diventare santi, santità che è una chiamata universale a tutti, a tutti noi, non solamente a Carlo, ma anche a voi, ecco, eh, per diventare santi bisogna amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi. E quindi Carlo aveva capito che nutrendosi dell'Eucaristia, che è il sacramento per eccellenza che ci nutre proprio l'anima, che ci fa progredire in questa virtù che è la carità, che è l'amore, no? Che è la virtù più importante, come ci dice San Paolo, perché è quella virtù che poi, quando noi moriremo, la fede e la speranza, che sono altre due virtù, che sono quelle teologali, cosiddette teologali, che riguardano Dio, insomma, direttamente infuse da Dio non ci sarà più ragione che ci sia che, di averle ma la carità sarà ciò che ci darà il grado di beatitudine eterna che godremo per l'eternità certo che se io muoio con un livello di carità molto basso cioè di amore per Dio amore per il prossimo io questo me lo ritroverò per tutta l'eternità ecco perché finché si è sulla terra diceva Carlo ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci perché è importante che questa vita noi la viviamo in ottica dell'oltre del soprannaturale ecco da quando diceva carlo che sono da quando è avvenuta l'incarnazione di gesù eh, da un punto di vista astronomico da un punto di vista eh, geologico la terra il nostro pianeta è sempre lo stesso ma da un punto di vista soprannaturale non è più lo stesso in quanto è coabitato dalla Santissima Trinità, la quale ha preso dimora in questo pianeta. Quindi questo pianeta è stato trasfigurato ed è chiaro che Dio ci dà attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, la possibilità già di vivere in questa vita nella coeternità di Dio. Quindi eh, Carlo è quello che ha fatto. Ecco perché poi Carlo aveva questo, diciamo, eh, tante persone erano attratte, già in vita ha ottenuto tante, tante grazie tanti miracoli poi ha potuto essere strumento docile nelle mani del Signore in quanto Carlo attraverso a parte il fatto che ha fatto il catechista l'aiuto catechista ha fatto il sito per il volontariato del leone XIII per, i, per, per invogliare i giovani a fare volontariato che era un po' difficile no? trovavano un po' di difficoltà i gesuiti a coinvolgere i giovani ha fatto il sito della parrocchia ha fatto tante mostre Soprattutto per ravvivare la fede, tra cui questa sui miracoli eucaristici che è andata in tutti i continenti, solo, solo negli Stati Uniti in oltre 10.000 parrocchie, santuari come Fatima, come, come Guadalupe, ecco, veramente ha toccato tutti, tutti i continenti. Adesso attualmente per esempio la conferenza episcopale indiana la sta portando, poi abbiamo la conferenza episcopale coreana, abbiamo, abbiamo parecchi paesi dell'Africa e poi tutta l'America Latina, il Brasile, l'Europa, gli Stati Uniti, ecco, l'Australia. Ecco. La, la, la, cioè io per dire che come, come un ragazzino di Milano con un computerino tutto sommato scadente, perché non è che Carla avesse quegli ultimi modelli, però è riuscito veramente a fare tanto, facendosi strumento lui nelle mani del signore e, e, e utilizzando questi mezzi di comunicazione eh, per il bene, no? Tanto al più che Papa Francesco ha voluto citare Carlo in un documento che si chiama Christus Vivit, che è stato, eh, diciamo prodotto eh, come chiusura, eh, chiusura del Sinodo dei Giovani, e dove dedica addirittura un capitolo a Carlo, eh, in cui appunto, eh, diciamo, presenta Carlo come modello per tutti i giovani del mondo, per come ha saputo, diciamo, utilizzare la tecnologia e non essere vinto, ma essere lui vincitore. Ecco, importante è importante che Carlo conosceva bene i pericoli anche di questi mezzi di comunicazione. Ecco, purtroppo, perché c'è il lato il light side, si dice la luce, il lato della luce, ma c'è anche il dark side, cioè quella parte oscura che, che, che, che presentano questi media, no? che purtroppo sono la pornografia, il bullismo, la spinta al, al suicidio. La, la, diciamo, la, lo sfruttamento, tante cose brutte che ci sono su internet, che purtroppo sono, sono quella parte diciamo, di male che il male diciamo, propone eh, sempre. Purtroppo, dove c'è il grano, c'è la zizzagna. E quindi Carlo ha saputo ecco, eh, combattere, ha saputo diciamo, invece utilizzarlo per il bene, ecco. E siccome la luce è sempre più forte che l'oscurità, nel senso che un raggio di luce è più forte dell'oscurità, del, dell e quindi quando c'è qualcuno che fa del bene, e poi questo si propaga, no? come diceva San Tommaso, bonum diffusivum est, cioè il bene si diffonde, quindi bisogna che, ecco, che ci siano portatori di bene, perché questo bene che si diffonde poi contaggerà tutto il mondo. Ecco. Quindi anche una piccola goccia fatta da ognuno di voi, può essere veramente quella goccia fondamentale per far sì che esista quella specie di reazione nucleare a catena che poi sprigiona questo bene in tutto il mondo. Ecco, e, e diciamo che per, per continuare un po' a fare un, un, diciamo, un ritratto di Carlo, eh, Carlo diciamo, era molto devoto anche della Vergine Maria, come ho detto, recitava il rosario tutti i giorni e lo offriva eh, alla Madonna come diciamo una specie di fiori, come si osfono i fiori e, e diceva che l'incontro con Rosario era l'incontro più galante della sua giornata e che la Madonna era l'unica donna della sua vita. Poi diceva che, la, che il Rosario è la scala più corta per salire al cielo, anche se mentre l'Eucaristia è l'autostrada, però diciamo questa autostrada, però c'è anche il Rosario che comunque eh, ci permette veramente anche quello di fare dei passi da gigante nel cammino, Spirituale. Perché comunque la Madonna in varie apparizioni riconosciute ha diciamo voluto confermare che questa è una pratica molto gradita a Dio e Dio ha voluto diciamo, ehm, ha voluto donare a questa preghiera delle, dei privilegi speciali che anche i papi hanno confermato di numerosi papi quasi tutti i papi diciamo, recenti ecco. Quindi è importante diciamo, non omettere mai la preghiera perché la preghiera è quella finestra che ci apre verso il cielo, no? una finestra aperta nel cielo dove c'è questa comunicazione diretta che poi il Signore ci farà sempre più percepire man mano che ci addentriamo nella preghiera e man mano che diciamo, eh, ci impegniamo a fare quei progressi spirituali che sono essenzialmente diciamo, il vivere eroicamente le virtù cristiane e ecco il motivo per cui Carlo è stato diciamo, ehm, fondamentalmente beatificato. Prima di tutto perché ha vissuto eroicamente le sette virtù cristiane, la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza, e la temperanza. Poi ce ne sono tante altre, no? la benevolenza, l'umiltà, tante cose, però diciamo, addirittura ne classificano 200 oltre i padri domenicani, San Tommaso, io lo cito perché è un santo e mi piace molto, un teologo. Però diciamo, tendenzialmente queste le racchiudono tutte. Cosa vuol dire vivere eroicamente queste virtù? Le virtù sono attitudini stabili della volontà al bene e vivere eroicamente le virtù fondamentalmente significa non fare peccati peniali. Ecco, non fare più peccati veniali. Quando si raggiunge questa, diciamo, meta della, della vita, che è importante, eh, perché la vita è un cammino in salita: nel senso che bisogna, il cammino spirituale non è un cammino in cui puoi fare come Lot, eh, che con Sodoma e Gomorra, con la moglie, no? le figlie scappava, Dio gli disse, non voltarti indietro, ecco invece le, la figlia e le moglie, le, le, le, le, cioè le figlie e la moglie si, si voltarono indietro e furono trasformate in statue di sale. Ecco, perché? Perché proprio perché eh, avevano disobbedito. Ma che cosa vuol dire quel girarsi indietro? Vuol dire l'essere attaccato a quella che è la nostra vita passata, l'uomo vecchio che abbiamo lasciato per l'uomo nuovo che dovrebbe essere, diciamo, l'uomo che poi vive questa spiritualità questa diciamo vita nel Signore, ecco, che rinasce no? nel Signore, perché noi ogni giorno possiamo ricominciare da zero e possiamo se sempre progredire. Allora, bisogna progredire nel cammino spirituale, non si può andare indietro, non ci si può voltare indietro. E ovviamente è molto meritorio, soprattutto per chi vive una vita più difficile, anche con diciamo delle, degli handicap eh, come nel, nel caso appunto della vostra associazione capire che la sofferenza ha un'ottica nell'economia nell del, del, del, del, del, della salvezza importantissima perché, perché attraverso diciamo, la sofferenza che poi purtroppo è entrata nel mondo a causa del peccato cioè a causa di questo peccato originale perché la morte Dio non era nei piani di Dio, ecco, la morte è entrata nel mondo a causa di questo peccato che purtroppo Dio non voleva, ecco. Se no ci si, sarebbe, si sarebbe passato da questa esistenza all'altra in modo indolore, no? C'era questo famoso per paradiso, per, per, per questo Eden, no? Questo paradiso speciale che, non era, eh, che era un luogo speciale dove gli animali vivevano in pace con gli uomini, non c'era la morte, non c'era ecco, l'impassibilità, tante di queste belle cose che purtroppo sono state perse e quindi il Signore ci ha riastabilito in grazia ecco. e, e capire che i sacramenti sono la fonte principale di questa grazia perché il mezzo della Santissima Utilità, eh, Trinità ha diciamo, deciso di, di, di, di, di dare agli uomini come mezzi cui, attraverso i quali fa passare la sua grazia la, la, la sua grazia, perché eh, noi sappiamo che attraverso i sacramenti ci viene comunicata la grazia, la grazia attuale, cioè la grazia, diciamo, eh, di, di, di, di, di, la, la grazia. Quindi ecco, la Santissima Trinità ha scelto questo, i sacramenti che ci vengono, che, che Gesù attraverso la sua morte in croce ci ha donato, ecco, perché il sacrificio di Cristo ci ha meritato questi sacramenti, che ci accompagnano nella vita, per il nostro cammino, che sono la no il nostro nutrimento dell'anima, come diceva Carlo. Abbiamo bisogno di questo nutrimento, come abbiamo bisogno del nutrimento del corpo, abbiamo bisogno del nutrimento dei sacramenti. E sappiamo che unendoci alla passione di Cristo, perché ogni volta che si celebra la Messa si riattualizza in modo incruento con lo stesso sacrificio avvenuto due, oltre duemila anni fa sulla croce, ecco unendo le nostre sofferenze noi diventiamo corredentori insieme a Cristo del genere umano una nostra preghiera può salvare i destini di una persona che magari vive dall'altra parte del mondo che non conosciamo un nostro sacrificio anche minimo ha un valore infinito agli occhi di Dio perché è un valore redentivo ecco questo eh, voi mi chiederete perché perché nella sapienza di Dio che noi purtroppo minimamente riusciamo a a percepire perché siamo limitati no, con la nostra mente. Ecco, Dio ha scelto questo. D'altra parte non ha risparmiato la sofferenza neanche al suo figlio, no? E neanche alla Vergine Maria, che in fondo era la creatura che più amava, insomma, perché eh, anche Maria ha sofferto tanto. I santi ce lo dimostrano, eh, i martiri. Ecco, pensiamo alla Chiesa quanto... Eh, infatti diciamo c'è quella bella frase di tertuliano sanguis martiri semer cristiano cioè il sangue dei martiri è seme per i cristiani no perché questo sangue dei martiri non è, non è diciamo, stato versato inutilmente ma è lievito per altre vocazioni per altre anime per altre conversioni ecco quindi uno deve, deve ragionare così e quindi eh, che cosa dire carlo eh, ha vissuto veramente poi certamente la vita di Carlo era una vita normale anche sotto certi aspetti, per esempio Carlo eh, si, si, si interessava molto della, della vita diciamo, dei suoi compagni, lei aiutava, il computer era, una, era considerato una specie di mostro, di genio, faceva, faceva proprio i programmi con i guarittimi, era capace di fare i, i programmi statistici, quelle cose che normalmente fanno gli studenti universitari, e già esperti ecco quindi diciamo aveva questo dono ma lui lo spendeva per Gesù no per l'evangelizzazione poi Carlo era molto sensibile anche ai, ai clochard le persone senza tetto che vivono per strada un po' come fa Papa Francesco che, vede, che ogni tanto vedo che si eh, che, che crea nuove istituzioni nuove iniziative ecco che cosa faceva Carlo Carlo si era organizzato con dei recipienti che la sera, siccome noi viviamo in centro a Milano, la sera sotto i porticati di questi palazzi o delle chiese no, c'erano spesso dei luoghi dove si radunavano queste persone senza tetto. E allora Carlo con il suo diciamo, collaboratore domestico, che poi era di casta sacerdotale bramina, di religione in due, si è convertito grazie a, diciamo, a Carlo, all'esempio luminoso, ed è voluto diventare cattolico. Ha desiderato proprio ardentemente ricevere anche lui i sacramenti. Ecco, talmente era entusiasto. Carlo di come ne parlava che poi gli ha suscitato in lui questo amore ed è diventato poi cattolico anche lui. E lo accompagnava. Insomma, aveva chiesto il permesso. Ecco, portavano i saccappelli, portavano le coperte con i risparmi suoi. Carlo cercava sempre di essere parco nello spendere perché lui diceva che, eh, diciamo, che era importante. diciamo Due paia di scarpe non li voleva, ne voleva solo uno. Ecco io dovevo litigare con Carlo, dico Carlo ma è possibile solo un paio di scarpe? Dai cerca almeno due perché uno lo cambio uno... e invece mi sgridava, non voleva, cioè era molto molto severo con se stesso perché lui diceva che erano tutti soldi sprecati perché insomma con la gente muore di fame queste cose qui ecco. E quindi questa sensibilità di portare magari una bevanda calda, del cibo, di organizzarsi e di fare questa specie di caritas domestica in un certo senso. E poi anche questa attenzione verso gli extracomunitari perché Carlo si rendeva conto della dramm drammaticità che vivono persone che lasciano il loro paese, lasciano le loro case, i loro tutto quello che hanno per venire in Italia magari a cercare un po' di fortuna, poter poi aiutare le loro famiglie, no? E spesso queste persone, alcune di queste trovavano lavori come portieri, come domestici, ecco, soprattutto noi che viviamo a Milano. E quindi Carlo cosa faceva? Carlo faceva amicizia con tutti, perché per lui ogni persona era un mondo e ogni persona era speciale. Veramente Carlo ti faceva spe sentire speciale, no? Un po', non so se avete presente il piccolo principe, no? Eh, che, che, l'episodio della rosa, no eh, che quando il piccolo principe vede questa bella rosa e, <ride> e dice ma tu mi vuoi bene, gli dice io ti voglio bene la rosa, dice no ma io ti amo perché amare vuol dire proprio volere il bene eh, disinteressato di quella persona, insomma un po' perché poi Santo Gesù che è una, una, uno scrittore diciamo cattolico, ecco quindi un po' aveva ben chiari i valori evangelici quando scriveva quel libro. E quello che è bello è che poi a un certo punto eh, nel, nel piccolo principe emerge il fatto che dice ma c'è una volpe che ogni tanto appare che fa i suoi discorsi un po' morali, no? come il grillo parlante a Pinocchio e questa volpe gli dice, eh, gli dice ma il tempo che tu hai speso, cioè tu sei un, un ragazzino normale no? per la... Eh, per me per esempio eh, io sono per te un animale normale perché ce ne sono tante di, di, di, di volpi e, tu, e di ragazzini ce ne sono tanti ma il fatto che tu mi addomestici cioè quel tempo che tu spendi per me è, è, è il tempo che è, è, è quello che mi rende speciale e che rende il nostro rapporto speciale allora tu per me sarai unico speciale io per te sarò unica speciale ecco. quindi è importante Capire che bisogna spendere del tempo per gli altri, soprattutto in una società dove spesso si cammina e neanche si fa il saluto. Io vedo che tanti giovani non salutano più, non, non, non, non, proprio, non hanno proprio l'interesse minimo eh, per, per avere un minimo di contatto ecco, umano, soprattutto a Milano, che è una città molto diciamo, impegnata negli affari, eh, in questi, diciamo tematiche di economia di, di successo di potere ecco e quindi la gente si distrae molto da quelli che sono invece i valori essenziali che sono proprio proprio per tornare al piccolo principe dice, diceva il piccolo principe non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi e quindi diciamo che carlo un pochettino dico, mi faceva pensare un po a questo piccolo principe perché per Carlo. Ecco, ogni persona era un mondo, quando diceva ciao era come una freccia di carità che toccava il cuore delle persone, ecco, perché per lui ogni persona era un mondo, ogni persona era importante, poi Carlo si cercava di aiutare tutti, le persone più bisognose, le persone che avevano più difficoltà, soprattutto quelli che non riuscivano a integrarsi, questo l'ha sempre fatto sin dalle scuole elementari, medie, liceo, perché Carlo aveva una personalità molto Diciamo, aperta, molto simpatico era, quindi non aveva difficoltà a socializzare, e in un certo senso era facile per lui diventare un po' il centro del, del cioè, al centro dell'attenzione. Perché avendo questa simpatia, questa grande intelligenza, questa grande capacità di entrare in relazione con l'altro, è chiaro che era un dono che aveva, però si rendeva subito conto se c'era una, una situazione di, di margine, un ragazzo che aveva più timidezza, un ragazzo che viveva un dramma esistenziale in famiglia perché magari i genitori si stavano separando, ecco, e subito si faceva prossimo di queste persone. E quindi anche, nella come diceva madre Teresa, no? di Calcutta, e lei diceva che è inutile andare a fare questi gran viaggi chissà dove, basta scendere sotto casa e abbiamo subito possibilità di fare grande bene. E poi per diciamo, riportare anche un po' quello che era il pensiero di Carlo, come Santa Teresina di Lisie, che è una santa che su certi aspetti mi fa un po' pensare a Carlo, perché la semplicità che aveva è molto simile a quella che aveva Carlo pensiamo a Santa Teresina di Lisier che diceva che all'inizio voleva farla missionaria, andare chissà dove, poi ha capito che invece ciò che contava era tutt'altra cosa. L'importante era fare qualsiasi cosa, farla amando, ecco. Quello è la cosa più importante. Poi tutto il resto non è importante magari fare chissà quali mille, perché io posso essere un missionario a casa mia, chissà quante persone evangelizzare tramite la mia preghiera, il mio sacrificio, la mia offerta, e magari tanti missionari non riescono a ottenere lo stesso. Poi diceva la, la Saur Lucia di Fatima, che sempre per tornare a Fatima, Carlo era devoto, che quello che gli aveva detto il Signore in un'apparizione era che quello che è importante per diventare santi è già è l'accettazione quotidiana dei doveri per il proprio Stato. Ecco. Già quello è una, grossa, mh, diciamo, è, un, è, un, è una cosa che Gesù gradisce molto, l'accettare senza mormorare, senza lamentarsi. E quello è proprio un, un, un, un cammino di santificazione grosso, ecco. Quindi a volte noi ci immaginiamo chissà cosa, invece nelle piccole cose del quotidiano veramente ci si può santificare. Ecco. E poi per chiudere concludere voglio parlare di questa mostra che ha fatto Carlo sui miracoli eucaristici, perché secondo me, ecco, se avete modo di poter diciamo, ascoltare, farvi leggere le storie, ecco, sarebbe importante perché vi fa vedere come la provvidenza di Dio proprio laddove ci sono quelle, eh, quelle periferie esistenziali, come direbbe Papa Francesco, ma da un punto di vista proprio spirituale, ecco, non solo da un punto di vista materiale, cioè di non avere il cibo, ma anche di non avere quella, diciamo, quella vita spirituale che invece è, è, è tanto importante quanto quella materiale, eh, ecco. E, e, e quindi aiutare le persone a capire l'importanza dei sacramenti, ecco, dove magari ci sono miracoli dove l'oste si trasforma in carne, il vino in sangue, perché magari tanti, tanti dubitano no, che durante la celebrazione dell'Eucaristia, al momento delle parole della consacrazione, avviene questa transustanzazione, cioè il di sostanza dove il pane, le specie del pane di, eh, si trasformano, la sostanza diventa... Ehm, il corpo e il sangue di Cristo. Quindi è molto importante, eh, diciamo, alimentare. Ecco, e quindi io vi invito, e poi c'è anche la mostra gli appelli della Madonna, e anche lì Carlo ha voluto fare questa rassegna di apparizioni approvate dalla Chiesa, dove la Madonna proprio fa delle catechesi, no? Ha voluto che fossero scritte in oro le parole dette dalla Madonna durante quelle apparizioni, perché proprio per Carlo erano proprio degli insegnamenti fondamentali per la nostra spiritualità e poi ci sono altre mostre inferno paradiso purgatorio angeli e demoni ecco sono mostre che potete farvi leggere che secondo me possono essere utili a diciamo a crescere la nostra conoscenza della fede della vita della chiesa ma soprattutto di come il cielo ragiona che secondo me è molto importante ecco quindi io non so se adesso vogliamo lasciare spazio a qualche domanda io sono a disposizione e e niente sono qua perché sapevo che avevo un tempo <coughs> andato, quindi non volevo andare oltre grazie grazie per la sua bellissima testimonianza mi ha, personalmente mi ha, mi ha colpito proprio io sono mamma innanzitutto quindi per me la testimonianza di una mamma vale due volte però mi ha colpito proprio ho preso tanti appunti tante cose quando parla del raggio di luce che è più forte dell'oscurità la piccola goccia che può creare tanto bene nel mondo noi preghiamo e la nostra preghiera può arrivare dall'altra parte del mondo, quindi è stata veramente una testimonianza molto molto bella. Adesso io vediamo se qualcuno vuole fare qualche domanda, Don Pietro ci saluta perché doveva scappare. Se qualcuno vuole fare una, una, una domanda, un intervento, alzate la mano, io piano piano vi riattivo i microfoni. Non abbiamo tantissimo tempo perché vorrei finire poco prima delle 5. Eh, però ecco io adesso do la parola a, a, chi, vuole, a chi vuole intervenire vediamo, vediamo chi, chi, chi si prenota scusate qui abbiamo tante ecco Marusca forse voleva intervenire Sì, ah, io volevo chiedere ah. una cosa importante alla mamma di Carlo. Eh, io sapevo che, ehm, mi è sembrato di sentire su TV 2000 una volta, che la mamma di Carlo eh, non, non, non era così credente quando Carlo è nato e poi si è convertita dopo, sbaglio? Eh sì, sì sì ecco volevo capire anche questa cosa qui che non era stata detta un po nel dettaglio e poi volevo chiedere un'altra cosa io abito a forlì e so che a forlì arriverà una reliquia in pianta stabile permanente qui alla parrocchia di regina pacis e lei sa quando arriva <ride> <ride> Questo, la cosa non lo so bene perché quello gestisce il vescovo d'assisi e poi la presidente dell'associazione nostra della postulazione però sicuramente presto sa che il problema è questo covid che a volte è un po' limitante ma penso che arriverà presto poi dica al don suo di chiedere di sollecitare ma mh, per quanto riguarda me eh, io appartengo a una famiglia laica perché ehm, cioè credente nel senso che sono battezzati così ma ehm, cioè mio padre era un editore sempre in mezzo artisti, cose un po' strane, così. quindi diciamo la cultura, la cultura, ecco la vita di pratica di chiesa era proprio, diciamo, diciamo ridotta a zero e quindi io sono cresciuta in questo ambiente, vivendo in centro a Roma, perché io prima vivevo a Roma, sono nata a Roma, e lì sono circonda, ero circondata da scuole cattoliche, quindi eh, ho fatto, diciamo, frequentato delle scuole cattoliche. E, e ovviamente ho avuto dei rudimenti un po' così eh, vaghi eh, di fede, per, non è che si alforo tanto, soprattutto ai miei tempi. Magari si facevano le preghiere, si faceva la letterina a Gesù per Natale, ecco più o meno questa era la... poi insomma difficile che venissero fatte grandi catechesi, grandi però diciamo che un pochino ho respirato, ecco, però insomma così molto superficiale, quindi appunto io dico sempre, la mia prima volta sono andata a messa la prima comunione, poi sono andata a messa la cresima, poi sono andata a messa il matrimonio. Ecco, non è che io lo dico tanto per scherzare, ma più o meno è così, è il senso, quindi io sono cresciuta un po' così. Poi, eh, diciamo, la provvidenza mi ha messo questo figlio eh, sicuramente meritato, perché che io sia meglio dei altri genitori anzi probabilmente altri avrebbero fatto meglio di me però oh, eh, no, no, no, io, io diciamo ho voluto ecco e, e questa è la situazione per cui piano piano questo bambino così, eh, così santo così buono così eh, particolare che faceva domande così incalzanti io che ero così ignorante mi ha creato un po di, di crisi no poi la morte di mio padre concomitante che è molto molto giovane, perché è molto a 57 anni, mi aveva creato crisi, diciamo, esistenziali, io ero figlia unica e quindi, sa, sapete, insomma, poi mi misero un sacerdote nel cammino, diciamo, che speciale e, e io cominciai il mio cammino no, di conversione, che, diciamo, eh, poi speriamo di non dover finire in purgatorio, ma comunque come vanno le cose non lo so se ce la faremo a evitarlo però diciamo questa è un po la mia storia visto che volevi sapere ma a me non piace molto parlare di me ma se ti interessa io ecco lo, lo, te l'ho raccontata no no era solo per capire se era stata veramente una, una, una, un miracolo di conversione di, di carlo anche lei, anche lei stessa come figura e poi ecco volevo capire solo questo no, eh, per quanto riguarda la reliquia io volevo capire un po' nel dettaglio so che ci hanno detto che arrivi a maggio ecco, glielo dico già in anteprima però il giorno esatto non lo sapevo va bene così insomma, grazie prego, prego adesso facciamo parlare Monica mi faccio un po' l'arbitro allora io eh, un paio di, di considerazioni, intanto io volevo fare un ringraziamento eh, per quanto riguarda appunto questa testimonianza perché Secondo me non è neanche così, diciamo, garantito che una persona, diciamo un ragazzo di qualità, che spenda così tanto per gli altri e a me ha colpito molto, a me ha colpito molto il fatto che appunto eh, questa persona mi ha dedicato così tanto agli altri perché cioè, io stessa a quell'età eh, tutto avevo in mente tranne che gli altri, <ride> cioè, gli altri mi sono venuti in mente con le esperienze che ho fatto dopo perché comunque in adolescenza eh, ti piangi molto addosso, secondo me, sei molto legato a te stesso, almeno per me è stato così e quindi è, è, poi che ti vengono, cioè, è attraverso proprio le cioè, esperienze di vita che vivi che poi ti viene in mente che non esisti solo tu ma esistono anche gli altri. Quindi a me ha colpito molto il fatto che comunque appunto una, un ragazzo così, anche piccolo se vogliamo tutto sommato, abbia comunque avuto già questa propensione enorme verso gli altri. E, ma, e, e una seconda considerazione invece volevo farla a proposito comunque dell'accettazione di sé perché secondo me l'accettazione di sé, sì è vero che uno tutti i giorni dovrebbe accettare diciamo il fatto di, cioè, la propria sofferenza o la sofferenza comunque degli altri indipendentemente da quello che vive, io non, non dico della disabilità, cioè guardo proprio tutto in generale però secondo me è anche vero che l'accettazione non deve essere, cioè io questa cosa la dico sempre non deve poi tramutarsi in rassegnazione perché nel momento in cui io mi accetto, cioè il fatto comunque a volte anche di dire Ok accetto, però a volte mi arrabbio. Cioè, io ad esempio no, parlo per me stessa concretamente. Io sono una che, se vedo che non so, un diritto nei fronti di altri, magari o di me, ma anche di altri, non viene rispettato. Comunque magari vedo che ci sono delle cose che magari non vanno in termini comunque di società o in generale, io ad esempio sono una che mi ci arrabbio molto e, e me la prendo perché dico ma porca miseria, ma è possibile che io non possa fare niente perché questa cosa possa andare diversamente? Perché altrimenti secondo me se uno, mh, semplicemente cioè la, il fatto di accettarsi secondo me e di eh, accettare non, non vuol dire scadere comunque in un atteggiamento di rassegnazione, perché altrimenti secondo me tu non progredisci ma non tanto, cioè al di là di per te stesso, comunque proprio anche per gli altri, perché secondo me devi, prima o poi, cioè la luce si vede anche da questa cosa, secondo me dal fatto di dire caspita c'è questa cosa che non va oh ma ci sarà un modo no? per metterla a posto no? ecco quindi ehm... Ecco, io la, la, la vedo molto in questo senso, poi boh, magari mi posso sbagliare, però la vedo molto in questa maniera. Ecco. Sì, sì, sono d'accordo con, con, con lei, cioè sicuramente, eh, bisogna, bisogna, bisogna accettare, bisogna, accettare, e bisogna però ecco, essere anche non rassegnati, come dice lei, perché la rassegnazione è sempre una un po' un, un, un, una specie di diciamo di abbandonare la lotta, siccome la vita comunque è una battaglia, eh, quindi cioè, va, va comunque combattuta questa vita, ma in senso figurato una battaglia, però mi viene in mente Carlo che diceva tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie, e poi diceva chi giova all'uomo vincere mille battaglie se poi non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni. Ecco. Quindi la prima battaglia è con noi stessi, perché è tutto ciò che esce dal nostro cuore come ci dice la scrittura, purtroppo è maldicenza è, è, diciamo critiche e tutto via dicendo. tutto quello che esce dal cuore nostro, è quello che è negativo, non è quello che ha tanto che entra. E bisogna imparare però, ecco, innanzitutto a dominare noi stessi, a trasfigurare noi stessi e poi dopo si è in grado di interagire nel mondo e essere quella goccia positiva e fare quel... Quella, quella differenza, no? però prima di tutto bisogna fare un lavoro su se stessi che è molto importante.